Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Scusatemi per l'inquadratura, ma lo sto, la sto tenendo così ultimamente e ovviamente già vedete il signorino in direzione. Amore, vieni qua e fatti salutare che ti vogliono salutare. Sale qui, dai. Allora, a parte questo, continuiamo con le letture, eh, ragazzi, collettive qui sul canale. Non vi sto nemmeno a ringraziare per quello che mi dite. Io sto portando avanti ovviamente come da richiesta da promessa i vostri consulti personali, ed è inutile neanche che vi dico grazie per ciò che mi arriva da voi, tanto ormai lo sapete, i complimenti sono reciproci, però eh, quando c'è una cosa bella va sempre detta, per carità, sempre meglio pensare al bello che al brutto, eh, e quindi fa tantissimo piacere. E ovviamente per quelli, quello che ci siamo detti privatamente per email rimane invariato ragazzi quindi sapete che magari i tempi per me sono un po quelli che sono però entro il mese di giugno chi ha già prenotato sa che arriverà e questo video tra l'altro lo vedrete anche in quella settimana allora la lettura che eh, svolgiamo oggi che, che realizzo oggi è la seguente voglio fare Prima un piccolo refresh sulla situazione attuale tra te e la persona di tuo interesse e poi successivamente chiedere anche le evoluzioni prossime e future uh, per la situazione ovviamente che ti sta a cuore con la persona che hai in mente. Faremo tre varianti. Oggi la inquadratura è quello che è, però uh, va bene. Eh, abbiamo tre varianti. La prima, da uh, queste, metterò una cifra e un una lettera, 3L, la seconda variante 5R, sapete che mi invento sempre qualcosa così, come mi viene, come mi sento, e la terza e ultima variante invece abbiamo 9A, terza ed ultima variante. Fatevi pure anche la domanda mentalmente, Oppure semplicemente lasciate, come dico io, sempre le porte aperte, non fatevi nulla nel particolare e, e vediamo che messaggi universali nel collettivo ovviamente riescono ad arrivarvi. Per quello che riguarda la situazione attuale e le evoluzioni future. Siccome non è una lettura privata, anche se voi mi dite già eh, tutto quello che mi dite, prendeteli anche come spunto di riflessione, ovviamente. Eh, vi do qualche istante e, e poi iniziamo perfetto. Potete, ve lo eh, ricordo sempre anche mettere in pausa, no? Se qualcuno dovesse servire. Eh, e così direi di iniziare con la prima variante, quella del 3. Della, del 3L numero 3 lettera l mettiamolo qua così così e così allora, allora vediamo che messaggi universali eh, ci arrivano qua in questa prima variante prima variante allora refresh attuale Allora, refresh, vediamo che messaggi ci sono per questa prima variante, per tutte le energie collegate a questa prima variante. Uh, refresh del momento, vediamo un attimo che messaggi l'universo vi vuole mandare. Refresh del momento. Questa energia della prima variante ne sono caduti tantissimi ragazzi, ma io li voglio prendere. Allora, prima variante. del momento tra te e la persona di tuo interesse allora eh, qua mi direbbero questo c'è una tra di voi in questa situazione là, eh, la sensazione di oh, non riuscire ad investire Okay, investire proprio in questo rapporto come si vorrebbe e, ovviamente come se anche mi, mi mi verrebbe da dire pure questo che eh, non si riesce a investire non perché non cioè perché manchino le possibilità manchino proprio no le concretamente le possibilità anzi qua le carte forse mi suggeriscono possibilità anche ci sono e di far fiorire un qualcosa quindi di dare luce, di dar vita a dei progetti a un qualcosa che sta proprio a cuore eh, però allo stesso tempo non riuscire a vedere i risultati energie del momento ecco forse anche qua probabilmente vi suggeriscono una, um, un bisogno anche di controllare tante volte mi viene da dire di tenere eh, controllato eh, ok Segregato quasi mh, tutto quello che avete, tutto quello che, sta, che si sta pensando riguardo a questa situazione, eh, mi suggeriscono le carte. Quindi non riuscire neanche poi più di tanto a liberarsene ad esprimerlo, ecco, diciamo così, e, mh, però, allo stesso tempo, nel via del momento, non, le cose non vanno eh, come vorrebbero, però, allo stesso modo grande unione, ecco qua mi parlano di un unione, praticamente, unione spirituale, spirituale oltre che fisica con, uh, con la persona di tuo eh, interesse, quindi anche il fatto di mh, sentirsi in grandissima armonia e, e verità e sincerità con questa persona, in compagnia di questa persona, eh, ma non riuscire però ancora purtroppo a, o ad esprimerlo tra l'altro oppure anche se lo si esprime Mh, più che altro quello che sento, cioè che mi esce più forte è proprio a controllarlo, quindi a controllarlo nel senso di dargli anche una, una, una, una, come si dice, una via una via di realizzazione, ecco diciamo così e, e quindi, eh, non lo so, energie mi parlano anche di accumulo accumulo forte eh, di, eh, di tensione, di preoccupazioni di cose che appunto, come dicevo, vorrebbero che eh, prendessero il volo e invece ancora non lo prendono eh, ovviamente eh, mh, energie del momento vediamo ancora cosa mi suggeriscono forse per alcuni versi mi viene da dire anche sì quasi una rabbia secondo me repressa potrebbe essere per alcuni aspetti di chi vorrebbe anche lasciare andare questa situazione vorrebbe allontanarsi ehm, ma in un qualche modo sente che non è ancora il momento secondo me, che non è il momento o che comunque deve ancora faticare un po', quindi c'è una resistenza ma anche una persistenza oltre che alla fatica anche alla mh, uh, non lo so a, a, a, a, a questo sentore di volersi unire a questa persona, perché magari lo sentite veramente che c'è unione un'unione addirittura quando suggeriscono spirituale, quindi comunque eh, di guardarsi e non parlarsi mi viene da dire perché magari ci si dice già tutto eh no? in un qualche modo eh, sentirsi ecco molto vicini all'altro quasi come al centro ecco proprio di se stessi eh, rispetto a tutto il resto quindi c'è proprio una sensazione di verità mi viene da dire no di verità di mettere sul piatto della bilancia un po' tantissime cose, ecco, e, e capire che comunque da questa situazione non, si vuole, non ci si vuole allontanare, anche se non arrivano ancora questi risultati e anzi c'è la sensazione di doverlo reprimere in un qualche modo, energie del momento, energie del momento, ragazzi oggi vediamo cosa mi esce, poi prossimamente faremo gli altri, lo sapete, ne ho un energie del momento, eccolo qua, si, si va avanti in effetti, e eh. qua si va avanti comunque. Eh, perché c'è qualcosa che arde, c'è qualcosa che brucia comunque, anche se magari delle volte, come dicevo, fa male o semplicemente non si vedono risultati. Ecco, io penso questo, guardate, che eh, la cosa bellissima è che l'energia attuale di, questa, della, di tutte le energie connesse, gioco di parole, parliamo di energia così, ormai lo sapete a go go, eh, di chi si è connesso qua in questa variante è comunque veramente di riflettersi nell'altro quindi anche iniziare a vedere mh, delle cose accorgersi delle cose eh, di alcune cose ehm, che da un lato sono assolutamente sconosciute cioè come per dire provate per la prima volta o anche un po' incomprensibili per certi aspetti cioè che non, non, ci, non si riescono a trovare parole o spiegazioni eh, ma allo stesso tempo si, ha, si vive energeticamente in questa connessione proprio la sensazione di verità di qualcosa che è vero che non lo so che è arrivato per un motivo ecco vi è arrivato e lo state vivendo per un motivo eh, che può sembrare ancora sconosciuto ma c'è perché lo vedo anche io qua c'è e eh, eh, mi viene già da dire potrebbe andare avanti, potrebbe svilupparsi, perché qua comunque l'energia è anche quella di chi persiste, eh? piano pianino, ma pazientemente e in maniera molto matura e coscienziosa sa che arriverà presto o tardi ad avere eh, il biglietto giusto per il, la tratta giusta mi viene da dire qua, e eh, qua c'è un biglietto, non lo so, mi viene da dire anche questo, c'è un veramente l'inizio, la partenza, il viaggio di un qualcosa, eh, è è qua, e qua veramente eh, energie di questa variante mi parlano di questo, di viaggio, veramente di viaggio, eh, di praticamente incamminarsi ecco, verso una situazione come dicevamo sconosciuta però che per assurdo è, è la più giusta nella quale ci si potesse trovare perché poi come lo dico io tante volte veramente succede così perché lo dico sempre lo sapete ma questo è questo il mio pensiero non ci succede mai niente per caso anzi e comunque tutto quello che viviamo lo viviamo nella, nei nostri giorni per un, sì, per un motivo per un insegnamento per un'esperienza comunque che ci arricchisce sempre anche quando sembra di no e sempre arricchimento, e, quindi energie del momento, molto belle diremmo, eh? erano iniziate un po' così, però secondo me sono molto belle, questa è una partita una partita da giocare, da, da giocarla bene, che si sta giocando bene, energeticamente le carte mi dicono questo, la si sta giocando nei migliori dei modi oh, nel migliore dei modi, eh, anche se non si vede ancora tutto, ma come, vi dico, come io dico sempre, non serve vedere con gli occhi, a volte è più bello vedere eh, con il terzo occhio, io a volte dico, no? Quindi con un'intuizione o comunque con... Um, uno sguardo un po' più ampio, diciamo, ecco, nel senso non di vedere, toccare con mano risultati concreti, no? tangibili, ma che però, non lo so, danno qualcosa a livello proprio di, di animo, perché poi quello che abbiamo, energie del momento, per la situazione che stai vivendo, vediamo cosa mi dicono ancora, energie del momento, la situazione che stai vivendo tutti i cuoricini connessi in questa prima variante ah oh, la prima mi riesce allora ah bene c'è un eh, questa si sì, è una partita da giocare quindi anche un duello un duello non so quanto, um, quanto uh, come si dice qua, un duello da giocare e non so quanto uh, diplomatico. Qua c'è una finta diplomazia perché in realtà sotto qua c'è un fuoco che arde. Qua abbiamo l'energia del leone, dell'ariete e del toro, ma è fortissimo già l'ariete qua, eh? Forte, forte, forte Vediamo ancora un attimo E niente Ariete Ariete, Ariete, Ariete La riete va la L'Ariete prende, combatte Qualsiasi causa vada come vada eh? Spesso si fa male però va avanti E qui si va avanti L'energia ovviamente ragazzi Della situazione è questa Perché c'è qualcosa che preme Di veramente bello Di vero, di sincero di, proprio melodioso ecco, secondo me energie sono queste di, dicevo, anche riflettersi nell'altro quindi sentire, non lo so, a pelle ok, che c'è una verità, anche se sembra difficile, sembra che si va avanti a stenti, sembra che eh, comunque si reprime tanto, ok, che si accumula qui c'è un po' questa sensazione di distruggersi per, per quanto si sta accumulando eh, ma allo stesso tempo si vuole andare avanti poi costi, cioè costi quel che costi, anche se sbaglio strada, anche se non so la direzione da prendere, assolutamente sconosciuta, però è, è quella più giusta in questo momento, perché è proprio la sensazione, io avverto questo, c'è cioè la sensazione di andare avanti, anche in nome di un amore veramente puro, ma veramente puro, qua, sacro, quasi sacro, un amore sacro, eh, di nuovo leone e toro, e, che bello qui c'è proprio la voglia di conquista a tutti gli effetti di vittoria diremmo in un qualche modo cioè proprio di non guardate queste carte di non, cioè, non volersi arrendere per nessuna ragione al mondo in nome di questo amore sacro ehm, di questo benessere proprio eh. e per il quale si vuole mettere anche sicuramente radici, si vuole dare veramente valore, impreziosirlo. Eh, si vuole, mi viene a dirvi: proprio conquistarlo. Eh, energie del momento <ride> belle, molto belle. Quindi di chi va avanti non molla perché sa che sente che c'è qualcosa che appunto di importante. Eh, eh, anche se dicevo magari a tratti, a tratti potrebbe sembrare un po' anche sacrificante perché comunque si accumulano tante no, situazioni, pensieri, mh, eh, non lo so, stati d'animo, di tutto, si sta accumulando di tutto quindi Ecco, quella può essere la cosa un pochino più scomoda, diciamo così, però in nome di un amore veramente grande, addirittura sacro, puro, sconosciuto, ma che sembra allo stesso tempo il più giusto che si possa vivere in questo momento, eh, quasi a sentire che con questa persona o in questa situazione tutto ha un senso. Ehm. Soprattutto tutto sta facendo, fa facendovi vedere delle cose con un sotto un'altra prospettiva, eh, che poi sembra proprio sincera, e, sì, armoniosa. Il fatto di proprio anche rispecchiarsi l'uno nell'altra mi viene da dire, proprio avvertire che c'è qualcosa che potrebbe dare la vita a tutti gli effetti. Eh, e questo ovviamente è bellissimo allora vediamo qua cosa mi dicono eh, energie del momento attuali eh, vediamo un attimino facciamo così vediamo a livello astrologico che cosa mi dicono eh, ancora un attimo energie del momento mm, poi vedrò come metterlo ragazzi sapete perché avevo iniziato chiedendo una, una, un refresh attuale ecco tra di voi vediamo un attimo Però a livello astrologico cosa mi dicono energie del momento uh. Catapultato con grandissima erruenza il sole <ride> non potrei vivere senza no ma voi lo sapete sole qua c'è verità ovviamente c'è verità c'è bellezza c'è forza c'è creazione portare alla vita alla luce una realizzazione energie del momento bellissima questa prima variante poi con questi <ride> segni qua prepotente qui è l'ariete e, e, e, e il leone no quindi sono, sono eh, i segni di fuoco alla fine più, più, più prepotenti in questo senso eh bellissimo vediamo ancora un po' energie ecco qua mi dicono questo ad esempio con questa con queste energie che eh, comunque anche tutto riuscirà ad andare per il meglio riuscirà a ehm, svilupparsi nel migliore dei modi nei tarocchi il sole è anche quello ovviamente no? quindi non solo il portare alla luce ma anche essere sempre più vicini ad una realizzazione veramente soddisfacente e, e io lo vedevo anche lì quindi energie di questa variante siete più vicini alla verità di quanto credete qua abbiamo una venere <ride> una venere vediamo un po' uh, ultimamente abbiamo avuto la venere in toro tra l'altro in queste ultime settimane mi sembra che transiterà transitare ancora per un po' non vorrei dire una cavolata e bilancia abbiamo un'altra bila una bella bilancina quanta bellezza qua, qua abbiamo il leone di nuovo, mamma mia tutti, volevo vedere un po', e il cancro, allora, beh, energie del momento, io le sento proprio belle, le sento forti, le sento impetuose, però, ehm, la, però anche molto semplici, molto armoniose qua mi parlava di armonia no? quindi il fatto di guardarsi l'uno di specchiarsi proprio l'uno nell'altra anche per alcuni aspetti no? e vedere una, anche una parte di sé magari vedere proprio la vita veramente, <ride> qua mi dicono vedere la vita con bellezza cioè con gioia avere, mh, non lo so, energie della situazione anche voler proprio nutrire ok, con cura e con... Ehm, e con una grandissima attrazione uh, questo momento mm, forse aver trovato anche un ordine praticamente no o che è in direttiva sempre più maggiormente di trovare un ordine eh, una uh, perfetta cooperazione eh, tra in questa situazione Guardate, leone e cancro rappresentano astrologicamente ad esempio anche il, il sole e la, e, e la luna, quindi il maschile e il femminile, no? la potenza in un qualche modo, l'attivo la, e il passivo o comunque la, eh, il sentimento. no? Ed è molto bello quello che io vedo qua e percepisco qua, variante prima 3L, energie molto belle, bellissime mh, per chi ha scelto questa variante. Vediamo... Quindi per tante persone uh, di questa prima variante uh, il refresh, ecco non abbiamo fatto proprio il refresh come ho fatto altre volte, ma casomai lo vedremo più in là, e, però mi dà che già da questa stesa i risultati potrebbero essere veramente belli. Adesso vediamo un attimo. quindi energie del momento, bellissime, vediamo nel futuro le evoluzioni future che potrebbero esserci con queste energie, ecco probabilmente lo intitolerò così, il refresh vero e proprio che avete visto lo farò prossimamente, vediamo come mi sento, ultimamente anche io mi sento delle cose e devo decidere come fare, allora... Vediamo così, uh, quindi nel futuro chiediamo una eventualmente quale potrebbe essere l'evoluzione eh, di questa situazione qua. Un'evoluzione, vediamo un po', hanno allora, le ho messe quelle, un'evoluzione, mm, evoluzione, evoluzione. Tiriamo fuori un po' di robe allora, evoluzioni evoluzioni future per questa situazione quali potrebbero essere le evoluzioni future quali potrebbero essere un attimo qua c'è proprio molto allora, fascino, attrazione semplicità, armonia bellezza, forza è molto bella questa variante veramente e, oddio, guardate qua la sentivo e, evoluzioni future c'è una grandissima capacità e di sentire um, di essere autorevoli quindi in grado di eh, dare benefici all'altro ok di prendere in maniera benevola ov ovviamente la leadership anche del rapporto ok quindi avere un, un eccesso <ride> qui mi suggeriscono addirittura un eccesso di sentimento infinito che non, non si riesce a, mh, a contenere e sentirsi eterni bambini, bella questa cosa! <ride> è molto bella, bellissima. Quindi, nel futuro, eh, signori importanti, ma eterni bambini, ed è bellissimo. Quindi, rimanere eh, con un animo da bambino angelico. Guardate, è meravigliosa questa variante. poi mi parlano di questo, di aver trovato, o di capire, ecco, di essersi messi nelle braccia. Del del proprio angelo senza ricevere nulla cioè senza guardate pretendere di ricevere nulla in cambio tra l'altro è bello eh, guardate qua cosa mi è uscito potrebbe sembrare simile diciamo questo che <ride> sarà un qualcosa di totalmente avvolgente ma anche distruttivo e io sento questo, distruttivo però in senso buono perché tutte le carte che ho messo qui sono tutte, tutte belle e positive non, ce ne sono due che mi danno, il eh, Signore, sapevo io <ride> meraviglioso, meraviglioso distruggere una volta e per tutte queste catene, questo blocco che vi ha, ha avvolti o avvinghiati, vi ha, come si dice ragazzi, scusatemi ogni tanto io con le lingue, vi ha mh, comunque assaliti in un qualche modo e avvinghiati in questa maniera per tutta la vita, distruggerlo come questo destroyer, <ride> la distruzione, del, poi, come questo vulcano a tutti gli effetti, per riuscire a trovare come fa l'alchimista la giusta formula la giusta pozione magica vedete qua l'alchimista in effetti questo fa in effetti più che distruggere um, eh, um, trova il rimedio quindi trasforma ok trasforma una pozione utilizzando questi termini grezzi uh, una pozione grezza appunto in una pozione d'oro quindi uh, nelle ogni tanto sapete che esce fuori ve lo dico no così a grandi linee perché io magari mi piace mi informo um, c'erano anche tanti libri comunque vabbè ma a parte questo um, non solo forse trasformare anche a livello di coscienza di saggezza quindi capire certe cose no Ecco, in una spiegazione magari più, um, più filosofica diremmo questo, invece in una spiegazione un pochino più pratica, più fisica, diciamo così, co di cosa parla l'alchimista che praticamente fa questo, trasforma uh, il piombo in oro. E poi alla fine è anche un po' la metafora di tutte le persone, cioè noi da essere magari pulcini, poi nelle grandi esperienze di vita possiamo cadere mille volte sporcarci, ma diventare dei cigni, ovviamente poi c'è anche una bellissima metafora ovviamente, se così si dice del diamante il diamante che cos'è? tra l'altro è carbonio diventato puro, tra l'altro no? quindi, perché ha superato tanti step di stress, di lavorazione vabbè, ce ne sarebbero mille robe da dire quindi eh, è bellissima questa cosa, perché io vedo questo avverto questo, quindi distruggere in realtà semplicemente tutto quello che è stato fino ad oggi perché non ci appartiene più Nell'energia di questa variante mi parlano di questo, fare come l'alchimista, ehm, sì, distruggere per ricreare, però in realtà non, non sento proprio questa cosa, come potrebbe essere una fenice, ok? Sento più che altro il fatto veramente di aver trovato la pace, di, di, di aversela, ecco, forse conquistata veramente duramente tantissimo, ma di averla trovata però in un qualche modo, e cioè nel futuro mi dicono questo beh, tra l'altro che le evoluzioni potrebbero essere trovare proprio la giusta chiave, la pozione uh, che vi uh, infonde tra l'altro conoscenza, sapienza e, e saggezza tra l'altro no? guardate questa, la pozione è fortissima perché sembra, vedete, sembra proprio che si passi, qua non si vede sono delle stelline no? Qua, anche se non si vedono eh, bellissima questa cosa allora vediamo ancora un attimo cosa mi dicono sempre come evoluzioni future vediamo ancora un po' che altri messaggi ci arrivano che altri messaggi ci arrivano per questa prima variante nel futuro allora evoluzioni future di questa eh, situazione qua per queste energie un amore romantico proprio eh? tra l'altro romantico angelico però anche forte anche eh, imponente ma imponente come l'energia di un re ovviamente qua mi dicono no? Quindi di, di chi ha in mano il suo impero, un po' come anche l'imperatore ovviamente, eh, però fatto tutto con grande saggezza e soprattutto generosità, no? Perché i re dovrebbero fare questo, no? Tra l'altro. Eh, bellissimo. Qua mi sembra tipo, sapete cuor cuore di leone? C'era anche un po', adesso io non mi ricordo tanto quella storia, ma c'era un re come si chiamava quel re della storia? che gli volevano molto bene, no? perché era proprio buono e infatti poi è rimasto, no? come modo di dire, cuor di leone perché poi i leoni sono così <ride> tra l'altro sembrano tanto, no? però sono molto buoni, sono molto generosi eh, tra l'altro vediamo cosa mi dicono qua Le evoluzioni future Evoluzioni future. Mm. Sì, forse diciamo questo. Di nuovo, gli amanti. Con niente da fare. Innamorati, quasi innamorati. Ecco, se è innamorati forse per la prima volta, più in là mi parlerebbero di questo: che certe uh, verità verranno anche fuori. Perché no? Perché lo vedevo un po' anche prima. Magari certe verità verranno anche fuori, ehm, ma la cosa più bella sarà aver trovato veramente la chiave per far funzionare questo rapporto, questa connessione mh, di anime, qua proprio vengo a dire sì di anime anche a livello quasi angelico, è eh? bellissima questa cosa, quindi aver trovato l'altra parte che da Forza e bellezza, tra l'altro, no? E semplicità. Io proprio avverto questo, ma riuscire a farlo assieme, no? Riuscire a trovare la chiave per fare le cose assieme, di comune accordo, iniziare un progetto, iniziare un, una qualsiasi cosa assieme, qua mi farebbero intendere, e dico anche di comune accordo, ovviamente. Quindi eh, gioire delle piccole cose come dei bambini, fare, non so, fare un, non lo so, un qualco, una, una, una piccola festa avere un momento così di ricreativo, no? di divertimento, di svago, di piccole cose, semplici, della, della vita di tutti i giorni, no? mi viene da dire, che però vi, vi, vi permetteranno, a livello di energie, di vedere le cose diversamente. E guardate, forse probabilmente anche non... Avere più paura di star bene, di essere felici, in un qualche modo. Mi viene anche da dirvi questo, prima variante, evoluzioni future. Fatemi sapere, oggi è giusto un, una traccia, così. E poi prossimamente andremo avanti con tutti gli altri interattivi un pochino più specifici. Un grandissimo abbraccio ragazzi, alla prossima, ciao! Eccoci ragazzi. Proseguiamo con la eh, seconda variante, quella della RL5. E oggi, no, non l'ho detto nella intro, nell'introduzione, oggi faccio un piccolo refresh. In realtà, non è proprio il genere di refresh che ogni tanto vi ho proposto, che qualcuno di voi mi ha detto era bello, vi piaceva. E parliamo un po' di energie, ecco più che del refresh, magari in senso proprio, in senso. Ah, obiettivo diciamo del termine riguardo a voi due ecco più che un refresh di questo genere che magari lo ripropongo più avanti oggi vediamo, fa, lo voglio fare un po' in, articolare un po' in questo modo parlare più che altro di energie e poi se mi esce qualcosa nello specifico sapete che lo, lo vediamo e in modo da dargli una, una, una dritta diciamo così per riflettere ok quindi seconda variante come tra l'altro vi dico sempre che faccio sempre, no? E seconda uh, variante, quindi vediamo un piccolino refresh, chiamandolo così, attuale. Che energie ci sono uh, in questo momento, per questa variante? E vediamo così. Mm. No, chiamiamo proprio mm, energie. Oggi video energie qua cosa abbiamo qua è già caduta la carta allora vediamo un po oggi lo voglio articolare in questo modo r e 5 seconda variante energie le energie di questa situazione uh, connesse in questa variante che energie più forti ci vogliono parlare Della seconda variante <ride> ah, incredibile. Mm. Che bello. Qui c'è a ah, due, me sì. ne sono uscite. Ne prenderemo due. intrigante questa seconda variante, vediamo cosa ci dicono energie di questa situazione. Allora, probabilmente c'è un mistero una sorta di mistero da risolvere in questa variante nel senso che ci si sente magari energeticamente qua mi dicono c'è la sensazione di essere completamente rapiti uh, da qualcosa di oscuro quindi nel senso forse sconosciuto qualcosa di eh, che ha, è arrivato ecco all'improvviso no, nella, nella, nella propria vita in maniera così irrompente è arrivato di punto in bianco e ha creato un po' di scompenso mi direbbero quale carte però è come se in tutto questo intrigo quasi anche sconosciuto a livelli a tratti sconosciuto in realtà dà anche una sensazione di miracolo eh, di miracolo perché perché internamente senza ci si sente come di essere finalmente in grado di prendere una decisione ed agire, quindi fare qualcosa, non rimanere passivi, ma muoversi, agire, fare, quindi concretamente eh, creare dei risultati. Ecco, mm. diciamo questo, allora in questa seconda variante, mm, energie, mm, sì, di questo genere, particolari però anche di movimento abbiamo detto mm -hmm. di chi sente che adesso è il momento giusto adesso è l'onda giusta da cavalcare come direbbe un, un surfista di professione no adesso è il momento adesso è l'onda giusta e adesso mi si stanno aprendo le porte del paradiso io qua sento come un miracolo non lo so è successo un miracolo energie di questo genere, oppure ci vorrebbe un miracolo, cioè ci vorrebbe solo un miracolo più che altro mi viene da dire per, per uh, andare oltre, risolvere questo dramma, risolvere questo intrigo che è molto bello e aff affascinante però crea anche tanta confusione e crea un volersi ogni tanto sapete come si dice tappare eh, le orecchie e gli occhi per non vedere non sentire perché comunque fa parte di un credo diverso eh, un credo diverso dal proprio quindi eh, qua sì, mi verrebbe da dire anche questo eh, Molto particolare questa, eh? molto particolare, le energie del momento di questa seconda variante. Vediamo cos'altro hanno da dirmi, um, queste qua, per questa seconda variante. Ecco, l'energia io la direi è questa, è quella di voler risolvere un, un mistero, un enigma, un, un grattacapo, come si direbbe, no? perché c'è un'attrazione molto profonda, tra l'altro, che si sente in questa variante, in questa situazione, quasi, eh, eh, appunto, dicevo, intrigante, quindi quasi drammatica, forse, delle volte, perché io sento che è come se fosse arrivata all'improvviso e ad oggi non ci fosse neanche più tempo di aspettare perché comunque uh, avete, non lo so, avete trovato, state trovando in questa energia proprio la voglia, di come vi dicevo, di agire quindi di un po' uh, diciamo fare orecchie da mercante su quelli che possono essere gli stereotipi mentali i, i, i devo, non devo, dovrei, non dovrei ma semplicemente agire adesso perché adesso è il momento, no? energie del momento, un po' ancora, beh di questo parliamo, quindi una relazione, una relazione a due, uh, che è prepotentemente, eh, qua di nuovo, <ride> Prepotentemente si vuole riuscire a, a, a cavalcare, ecco, però anche riuscendo, guardate ragazzi, qua è chiarissimo, quindi non solo per la prepotenza in sé di voler ottenere qualcosa, okay, ma anche e soprattutto eh, riuscire ad imparare, imparare la lezione, imparare l'uno dall'altra ok, e quindi mh, aprirsi anche a nuovi concetti ecco, a nuove idee, a nuovi modi di pensare a nuovi tipi, a nuovi, nuovi valori ecco, nuove, nuove credenze e, mh, molto bella questa variante cioè bella, sì, particolare io sento questo, l'energia è questo che è comunque è anche questa, è un'energia molto, allora, molto forte, molto Mm, uh, arcaica, perché qua arcaica nel senso che è primordiale, mi viene da dire, un po' primordiale, nel senso che va a toccare veramente a livello molto intimo e molto profondo tanti aspetti uh, della propria esistenza, del proprio credo, ok, del proprio io tra l'altro interiore, quindi Uh, energeticamente cosa mi dicono qua La, che fa male comunque fa, fa male risolvere questo grattacapo mi viene da dire per, quasi come se a volte si dicesse un, servirebbe un miracolo ecco e, però è necessario forse le carte mi stanno anche suggerendo questo che se avete trovato delle soluzioni uh, se diciamo, la vita vi ha aperto, come si dice, delle porte, e in un qualche modo, bisogna continuare ad aprirle e quindi a, a percorrere quella strada, ecco, in un qualche modo, anche se questo vuol dire dover completamente cambiare testa. Mm. Vediamo un po', non lo so, questo è un messaggio forte io che già vedo, eh, vediamo qua, non le ho prese tutte oggi ma va bene vediamo un po che cosa c'è ancora qua nel particolare è un lavoro ecco qua mi dicono comunque molto profondo è eh? molto profondo che va a toccare veramente le spalle sì, sp Sì, le prime sfere di vita stavo dicendo, quindi anche un modo per, non lo so come spiegare. Un po' come quando bisognerebbe eh, essere geneticamente modificati, per così dire, quindi andare incontro a qualcosa che sentiamo non fa parte di noi, eh, eh, quindi è normale che faccia male in questo senso cambiare no? se stessi però mm, sembra questo l'energia mi dicono è questa sentirsi completamente nudi quindi anche molto vulnerabili no? completamente vulnerabili disorientati in questo momento eh, mm -mm. per quanto si sta guardando oltre oltre i propri orizzonti oltre la propria visione delle cose no? eh, qui c'è un profondo senso guarda, guardate, radicale proprio di attaccamento di fedeltà di bisogno, bisogno di sicurezza eh? bisogno di sicurezza fortissimo paura allo stesso tempo di lasciare gli ormeggi come, come diremmo per approdare verso nuovi lidi quindi anche, in, in, guardate, veramente, in, vivere, vivere la vita, gustarla, assaporarla per ehm, imparare. Perché, come lo dico, ehm, sì, anche io ogni tanto, eh, esperienze ci sono, vanno, vanno, vanno fatte anche quando magari ci sembrano assurde, no? O comunque che non, no, non, non fanno per noi, ecco, noi potremmo dire non fa per me, però se lo stai vivendo... Qui a questa variante mi dicono se lo stai vivendo, anche qua un motivo c'è, fa molto male, ecco questa è un po' una sorta di, sì, volendo anche di trasformazione, eh, però non è ancora iniziata questa trasformazione, qua le energie mi dicono si sta cercando un modo, una chiave, si sta cercando forse anche un motivo eh, a tratti, eh, potrebbe essere per, per capire cosa sta succedendo per capire se quello che sto vedendo, sto vivendo e sto iniziando a conoscere fa veramente per me, fa veramente al mio caso, Ok, se veramente eh, riuscirò a prendere in mano questa situazione, come vi suggeriva qua la carta, e agire per far sì che funzioni. Perché come se le carte mi dicessero, c'è sempre ovviamente il libero arbitrio delle cose sempre O delle persone eh, Allora Oggi andiamo ad energie Quindi per cercate di prendere messaggi Io ho un po' intuito ovviamente Poi dalla prossima faremo meglio eh, Vediamo se mi danno giusto qualche traccia eh, Un po' riguardo a quello che è uscito eh, Quale prendiamo Questo dai un po' una traccia ancora una traccia cosa mi fanno capire? riguardo a questa situazione E poi guardiamo le evoluzioni allora andiamo qua se mi fanno capire ancora mm. eh, vivere è eh, un po' una vita in totale solitudine Totale solitudine, sì. uh, lontano comunque da tutti e da tutti, anche per paura di non essere compresi, di non essere capiti. Quindi qui c'è proprio anche un'eterna ricerca della, appunto, della solitudine per comunque eh, cercare il ristoro dentro se stessi. Ecco, io qua sento questo ad esempio un po' come quando. Mm, si è, Interiormente, ecco si avrebbe anche qualcosa un estro bello, particolare, prezioso quasi magico qua mi suggeriscono però non riuscire a, a comunicarlo all'altro non riuscire a farsi comprendere quindi magari eh, però a tratti quando mi dicono questa cosa eh, giustamente può portare ad allontanarsi a no? vivere un po' esclusi da tutto e da tutti perché poi non, si, non ci si riesce ovviamente no? a trovare la controparte che possa capire almeno o comunque eh, cioè, condividere o almeno capire e, mh, Sì, l'energia di questa situazione è un po' come veramente guardate dover sempre a tornare a scuola in maniera molto umile per imparare imparare sempre imparare <ride> qualcosa in più imparare qualcosa in più conoscere quello che non si sapeva e forse a tratti anche mh, cercare di essere furbi perché no? è che qui la furbizia non lo so, non fa parte no, di questa energia è come se le carte mi dicessero piuttosto che sarebbe molto semplice essere furbi e quasi man manipolativi Uh, in realtà penso che invece le energie di questa situazione mi parlino di chi vuole proprio allontanarsi da tutti questi trucchetti, da tutte queste manie di comportamento, uh, un po' come quando veramente non si riesce a trovare il proprio posto nel mondo, no? mi, da, mi, non so, mi dà un po' questa se sensazione, quindi voler... Uh, Aspettare una sorta di miracolo, ecco, ehm, sì, cosa fare per questo miracolo, vediamo cosa ci dicono le carte, cosa fare per questo miracolo, cosa fare per questo miracolo, perché mi suggeriscono che comunque il momento è adesso. Io purtroppo o non purtroppo lo vedo, vedo spesso questa cosa. Il momento è adesso, mi dicono. Ehm. Cosa fare per questo miracolo? Cosa fare per questo miracolo? In realtà mi dicono di, per riuscire ad ottenere questo miracolo, di eh, sentirsi fieri di, questo, di questa visione che si ha delle cose o della vita o comunque di questa situazione, perché è una visione divina, non è una visione sciocca solo perché non è compresa è divina come suggeriscono addirittura e, e soprattutto tutto quello che ad oggi nascosto dall'ego delle persone eh, non si riesce a vedere e a comprendere un indomani potrebbe veramente trovare Invece la soluzione potrebbe veramente riuscire a trovare forma, ecco, più che altro. Quindi a trovare quei perché che ad oggi sembrano non esserci. Ehm, perché io non lo so, io vedo come l'energia di questa variante, come se ci fosse quasi una sorta di, e permettetemi il termine, dipendenza, ok, dal capire le cose e come non capirlo anche a me piace capire tanto però uh, quindi intendo dire sì capire quindi cercare un, un, un, un, la comprensione delle cose co okay, perché sta succedendo e soprattutto quando ho capito perché sta succedendo cosa posso fare per e, per migliorarlo ecco uh, quindi Dipendenza o non dipendenza, qua mi parlano di dipendenza in realtà, è, in realtà non è sbagliata, ecco non è sbagliata, non è sbagliata perché sei tu, è la tua visione è, è, ed è come se non lo so, quando, de, delle volte io dico se, quando veniamo al mondo tutti no, veniamo per un motivo ovviamente, quindi nessuno è sbagliato nessuno arriva per caso o per sbaglio e tutti allo stesso modo abbiamo maniera di eh, risolverci in un qualche modo no? quindi non pensare che sia un dramma un intrigo o, o che ci voglia solo un miracolo ehm, perché vivi da eremita e in sostanza nessuno ti comprende ti capisce e ti pare come se dovessi sempre andare a scuola magari nonostante l'età potrebbe essere eh, perché qua è come se mi dicessero che è rimasto nel tuo bambino interiore qualcosa di veramente magico e prezioso che non è mai venuto fuori penso io e quasi veramente di divino qua mi parlano del divino divinità e, e io mi sento di dirti che ad oggi è il momento perché c'è comunque una rinascita, qua mi parlano di rinascita. Ehm, ehm, se, questo non lo dico spesso perché non è nel particolare un mio campo, però ogni tanto esce, e io adesso mi sento di dirlo, non so chi dovrà arrivare, se credi che gli angeli ti siano vicino, io qui vedo l'arcangelo Gabriele, ok, non sono cose che nomino, concetti più che altro che nomino tendenzialmente, però ti è vicino. Mm, mi sento di dirtelo, non so chi deve arrivare, e, e ti è vicino penso da sempre, da quando eri piccina o piccino. Mm e soprattutto ti aiuta um, proprio in quei momenti diciamo così dove ti sembra che la vita ti prenda a cazzotti per così dire o che ti faccia degli sgambetti ti prenda in giro uh, ti faccia subire un po' delle, um, dei trucchi praticamente dei, dei, degli artefizi artifici, non so come dire qua delle delle cattiverie, ecco no, delle, delle cattiverie. È proprio in quei momenti che lui ti sta vicino e io percepisco questo, che anche tu ti senti molto vicino o vicina a questo genere di divinità, tra l'altro. Vediamo allora, messaggio così. Allora, vediamo questo invece. Allora, cosa mi dicono come evoluzione futura di questa situazione? Come evoluzione futura? Evoluzione futura? Evoluzione futura di questa situazione? il futuro mm. e eh, andiamo un attimo mh mm -hmm. Allora, questa è qua è la, è la tua coscienza che parlerà, veramente, è la tua coscienza che parlerà. Tutto quello che ad oggi ti sembra incomprensibile, racchiuso dentro di te, è in un qualche modo in, ininconfessabile, eh, che tra l'altro io penso è racchiuso dentro di te da sempre, tra l'altro, eh, da quando eri proprio piccolino o piccolina, allora, qua mi dicono in futuro come evoluzione, siccome ha a che fare proprio con te e con la tua coscienza, eh, in realtà ti arriveranno altre visioni. Ti arriveranno altre, altri modi ancora di vedere, di capire le cose, di valutarle soprattutto. Altri modi, veramente, altre angolazioni di eh, come si può definire di pensiero e di veduta. Eh, non avere paura Uh, non irrigidirti, eh, non farti la morale eh, per paura di sperimentare uh, il bello che la vita offre, perché, perché la vita è, è questo, ci dà questi fulmini improvvisi eh, mai senza una ragione, perché io dico sempre finché siamo qui in vita ehm, un, lo, siamo in vita quindi siamo in vita per vivere per sperimentare altrimenti non sarebbe vita poi ognuno è liberissimo ovviamente di fare quello che, eh, eh, che vuole, che sente, che crede però è un viaggio mm, questa variante mi sento veramente di dirla in questo modo è un viaggio, un viaggio veramente spirituale di coscienza interiore, questa è una cosa io la sento troppo Mente, troppo non farti la morale non chiuderti non irrigidirti non pensare che sia sbagliato e soprattutto non pensare che tanto pazientemente c'è tempo perché io dico sempre anche chi ha tempo non aspetti tempo anche questa è una verità guardati dentro guardati dentro abbracciati Prenditi proprio del tempo veramente per te, fisico e spirituale, proprio mentale, discostandoti da tutto ciò che hai attorno, qualsiasi genere di pensiero, di negatività, qualsiasi cosa, in modo tale da eh, riuscire a capire veramente dentro di te qual è il tuo valore. Perché ce l'hai? Perché ce l'hai? Ce l'hanno tutti? E... Soprattutto cercare di non aggrapparsi insistentemente ad un passato o anche semplicemente, qua mi dicono, a modi di vedere, di pensare legati al passato, perché fino a che non riusciamo a liberarci della polvere che si è accumulata nel tempo, non avremo mai eh, luce, ovviamente, nelle nostre giornate, in una stanza, anche facendo l'esempio di una stanza, mi viene da dire, no? È normale. E molto bella questa variante seconda e so che non potrà arrivare a tutti però oggi ho deciso di fare così e come ho detto prima prossimamente poi ne faremo altri e approfondiremo io ti mando un grandissimo abbraccio seconda variante a prestissimo ciao eccoci ragazzi proseguiamo con la terza variante ultima quella che, uh, per la quale ho messo il, questa cifra e questo numero, 9A. Allora, qua, anche qua vediamo, terza e ultima variante, che ci diano, giusto così, delle tracce riguardo a un piccolo refresh, non tanto sulla situazione che state vivendo, ma ho deciso più a livello di energia. Ok, poi magari nel particolare prossimamente nel, nei prossimi interattivi vedremo anche ehm, comunque di approfondire un po' gli, gli invece proprio i refresh che avevo fatto e vi erano piaciuti proprio su, su te la persona di tuo interesse. Adesso magari non andiamo nel dettaglio in questo interattivo qua ma parliamo più a livello di energie poi vediamo tutto quello che mi esce e ve lo dico. La terza ed ultima variante vediamo cosa mi parlano e che cosa mi parlano per questa variante allora vediamo questi che uso da un po la ah, terza ed ultima variante ah, cosa mi sanno dire a allora, livello di energie per questa variante questa variante terza variante. Oggi le ceri le per così. Allora. Di cosa mi l'aereo allora di che cosa mi parlano allora qua c'è la ricerca di energie di questa terza variante c'è più che altro una ricerca secondo me eh, del momento più giusto più opportuno per riuscire ad avere un proprio riscatto personale mi viene da dire per riuscire a trovare ecco, la, ehm, percorrere la via giusta ecco eh, per iniziare un progetto un progetto che sia mh, sotto tutti i fronti qua può essere tutti i fronti di qualsiasi natura eh, perché magari uh, come si dice eh, <coughs> si è consapevoli eh, eh, ok consapevoli che è un qualcosa che vale un qualcosa di prezioso e soprattutto dicevo del quale ci si sente che si vuole raggiungere una sorta di riscatto personale energie del momento cosa mi dicono mm. Eh c'è vo una voglia grandissima spregiudicata quasi mi verrebbe da dire ehm, molto Disinvolta, ok, quindi disinibita di uh, wow, ma guardate qua questa questa cosa, questa, questo passaggio. Una voglia inconfessabile, dicevo, mi disinibita di riuscire a trovare eh, risposte anche qua. Ok, quindi. Uh, Volere a tutti i costi, ecco, in un qualche modo avere risposte sì, ma riuscire anche, dicevo, a concretizzare i propri progetti, le proprie intenzioni, perché come è riuscito comunque si riconosce che c'è valore in questa causa che si sta sposando, c'è veramente valo un valore prezioso, e, ma a riconoscere che, come dire, ancora non si è del tutto propri, eh, scusate, non si è del tutto, ehm, eh, come si dice, oddio, no, non si hanno i mezzi ok le carte mi dicono questo consapevoli del fatto che non si hanno magari ancora tutti i mezzi per riuscire a conquistare questa, questa meta e vediamo perché cosa mi dicono le carte a livello di energia qua mi è caduto tutto o scusate ancora altro no allora quindi perché questo sentore? Perché questo sentore? Eh, giustamente qua, allora di base qua che cosa mi dicono? C'è anche un po' ovviamente di, come, come lo descrivo prima, comunque di, eh, di dispiacere, di angoscia, ok, no? Di non riuscire mai a cavalcare il momento, non, come se quando si dice la ruota per me non gira, non gira mai, ecco, no? Energia del momento, di questa variante, energia del momento del momento cosa mi dicono cosa sta succedendo eh, cosa sta succedendo Allora, questo progetto dicevo può essere tutto: può essere lavorativo, come comunque anche eh, ov ov ov ovviamente sentimentale, no? Quindi, nell'ambito con questa persona. Allora, qui c'è un'energia femminile che vuole questo riscatto. Mi parlano di femminile che può anche avercela un uomo, eh? Quindi, si tratta di energia, energia ricettiva. Ok, quindi mh, in questo senso. Um, volere questo riscatto non riuscire ad ottenerlo non sapere più che cosa fare neanche che cosa inventarsi per raggiungerlo anche perché è come se qua mi dicessero è un po una corsa persa perché eh, alla fine per quanto si fa per quanto ci si impegni eh, per quanti anche ostacoli si trovino alla fine non si riesce mai del tutto pienamente a dire quello che si pensa e quindi non riuscendo a dire ciò che si pensa realmente, di conseguenza non si riesce neanche ad ottenere quello che si vuole realmente, o, o non si è eh, cap um, eh, capaci di usare le, le proprie mosse al meglio, i propri mezzi al meglio che si può. Eh, energie del momento. Qua mi dicono c'è un grandissimo sogno e desiderio. Che, secondo me, o è taciuto, o comunque se non è taciuto in realtà non è neanche ehm, espresso al 100%, ok, c'è cioè proprio perché c'è questo desiderio di andare incontro anche a qualcuno. E, sì, mi viene da dire un desiderio, un progetto, un qualcosa che sta a cuore, ecco. E, Mm, sì, per il quale ancora non si riesce a vedere che, che prospettive ci siano, ok? Anche perché andrebbe a chiudere un cerchio di vita eh, anche abbastanza importante. Quindi, energie del momento eh, per questa variante sono di volontà di riscatto proprio personale, raggiungere ciò che si sta eh, in, inseguendo, sicuramente da un po' perché si riconosce il valore che ha, forte. Eh, ma allo stesso tempo magari, ecco, cioè avere qua una veramente, mi dicono, una voglia incontenibile, irrefrenabile di ottenerlo perché lo si sente proprio, ci si crede, quindi vedendola sia in qualsiasi modo, sia nel bene che nel male ci sono, eh, o comunque sia nei pro, come si dice, che nei contro, ci sono tutti i migliori presupposti ma eh, accorgersi allo stesso per quanto ci si creda e lo si senta pro proprio questa, questa, eh, questa cosa che si vuole raggiungere non capire ancora come mettere in ordine proprio eh, i pensieri le idee per raggiungere eh, questa meta e, energie della terza variante vediamo che cosa mi dicono che quali altri suggerimenti mi danno energie per questa variante energie cosa sta succedendo cosa sta succedendo Urca miseria <ride> allora ammazza eh allora energie qua allora, per parlare di segni, qua mi esce fortissimo la riete, lo scorpione e la bilancia. E energie, potrebbe essere che ci, vi ci ritroviate con i segni come, come anche no, ok? No, quindi parlando di energie, qui mi ri, eh, riconfermano il fatto che sì. Desi si brama quasi a livelli ossessivi qualcosa o qualcuno lo si sente prezioso lo si vuole come proprio impreziosire cioè veramente magari a livello non lo so in generale si vuole dare eh, lustro a questa situazione perché proprio ci si, la, la, la, la si ci si crede la si sente propria qui mi parlano di una passione sconvolge sconvolgente ok veramente che brucia e, ed è bellissimo perché queste due carte mi, riparli, mi portano come al fatto di sentire che questa cosa è, è vissuta come un, un volo, cioè eh, a livello di energia, un volo liberatorio, ecco, in un qualche modo, per, per quanto forte è, eh, per quante anche volte ci, si, può eh, si può cadere in un qualche modo, ma alla fine poi, eh, in un qualche modo, rappresenta sempre Beh. la speranza proprio, no? La, la, la, la via maestra la ecco, da seguire in un qualche modo e, e secondo me qui veramente fa riferimento a, a questa energia femminile poi vedetelo voi se, è per chi chiedi, o se è la la la la se la la la la la la la la la la di avere, qua, ecco, di avere quindi di ricevere, ma non sapere poi a conti fatti come usare bene queste mosse, perché magari ci si sente veramente proprio eh, travolti, diciamo in qualche modo dalla passione, a volte forse anche dai, dai, dai litigi qua potrebbe essere, dalle incomprensioni, da proprio una, una confusione mentale qua che c'è fortissima per non riuscire a mettere proprio ordine. Eh, io credo allora vediamo cosa mi dicono invece nel futuro Evoluz eh, evoluzioni future prendiamo questo evoluzioni future evoluzioni future Di futuro, si chiusura. In che senso? Forse allora, nel senso, qua mi dicono questo: che più che chiusura è questo, c'è cioè sempre di base, ok. Di fondo, anche energeticamente in un'evoluzione futura prossima. Un'insoddisfazione comunque latente in un qualche modo che si cela dentro eh, però anche allo stesso tempo forse la voglia di eliminarla questa condizione una volta per tutte quindi di riuscire anche a dare un taglio e andare oltre andare avanti eh, io però penso perché Qui veramente le cose si inizieranno a vederle dal giusto lato, quindi nella maniera più logica e pos possibile, ok? Quindi senza fraintendimenti praticamente. E, e darà forza, io credo, questa cosa qua, questo stato d'animo, ecco, darà una grandissima forza a questa energia che... Nel futuro mi dicono uh, vedrà le cose in maniera più cruda, probabilmente, ma allo stesso tempo sarà anche molto felice. Eccoci, si sentirà, guardate, per la prima volta vicinissima a, a, a quello che, che desidera. Io però mi sento di dire così per questa variante che um, inizia a sentir questa energia nel futuro sì che inizia a sentirsi più vicina, eh, ok que que questo sì però allo stesso tempo eh, non sarà la volta definitiva questa quindi mi fanno come intendere che potrebbero esserci ancora degli ostacoli ancora delle battaglie ok in un qualche modo eh, delle cose che eh, come si dice per non creare ancora problemi bisognerà non vederle ok in un qualche modo C ci sarà ancora eh, un po di questo uh, di questa sensazione eh, però è già un piccolo traguardo ecco sicuramente già un piccolo traguardo mi fanno intendere eh, quale carte eh, perché come evoluzione futura mi direbbero così ehm, Si iniziano, siccome vi parlavano anche qua mi dava più la sensazione di un riscatto personale, ecco. È come se mi dicessero nel futuro vedendo anche le cose diversamente, da un lato in gran parte ci si sente arrivati, finalmente autonomi, forse anche eh, abbastanza soddisfatti, ecco, della propria vita, delle proprie scelte più che altro di vita. E, da un lato, e, mh, ok, dall'altro dall'altro bisognerà, guardate qua, purtroppo distruggere definitivamente una situazione che era rimasta in sospeso e non andava né avanti e né indietro, qua mi fanno intendere eh, le carte, uh, vediamo un attimo con questa variante qui messaggi magari così oracolari, no? Diciamo, mi vogliono dare un minimo. Vediamo cosa mi parlano ancora. Per questa variante. A livello del futuro. Come evoluzioni future. Come evoluzioni. evoluzioni future, qua c'è purtroppo, o, o comunque non purtroppo, ancora un po' di sacrificio, sacrificio perché eh, questo progetto per me non è che non arriva, però tarda ad arrivare più che altro, più che altro tarda. E, e quindi è come se ci si sentisse, anche, anche più in là mi dicono, c'è sempre un po' questa sensazione di sentirsi eh, come dire fino all'ultimo. Un po persi o comunque sapete come si dice, veramente nelle mani del destino nel senso che non si sa più neanche che cosa inventarsi e eh, fa male ovviamente que eh, questa cosa fa male mi fanno intendere le carte no quindi eh, anche più in là non è tutto definitivo quello che si riuscirà ad ottenere ok eh, è sicuramente una buona parte, una buona parte sì, ma non è definitivo. Mm. Guardate, qua c'è un piccolo riscatto, eh? qua era da approfondire ragazzi, secondo me... In futuro mi dicono così, ci sarà un piccolo riscatto, questo è vero, e, però io ho come l'impressione che bisognerà, cioè le carte energeticamente mi dicono, bisognerà veramente o tagliare una situazione, ok, definitivamente, o addirittura, cioè, o comunque allontanarci, sì, allontanarsi di tanto, perché non è, ah, mh, non è quella più benefica secondo me. Potrebbe essere che appunto le carte mi dicono è diventato un... Um, una questione proprio personale ormai di riscatto personale ma che poi in fin dei conti non ti dà più di tanto cioè non è non è così benefica è più un sacrificio che altro eh, terza variante non lo so quindi risultati eh, futuri sì, non che non ci siano però non sono comunque sembrerebbe qua come quelli che eh, vorresti un po' per questa ragione anche perché io qua vedo tanti e siccome a, a, attualmente mi parlano comunque di silenzio, di una passione anche molto forte, quasi ossessiva. Io non vorrei che eh, questo mi, mi facessero intendere che anche più in là, nel futuro, comunque ci saranno anche ancora distacchi, separazioni o comunque, sapete, ricordi, cose che fanno male, quindi che proprio purtroppo poi tardano tutto il resto. Eh, ragazzi tiriamo fuori solamente ancora un, una delle carte di, tra, di questi transiti diciamo astrologici vediamo cosa mi dicono cosa mi dicono questa variante qui, eh, questo è il transit di, di Saturno che abbiamo adesso, eh. Eh, purtroppo chiudere eh, uh, mm. Allora, guardate, mi stavo per dire chiudere la bocca, non parlare, perché è come se in questo momento magari ehm, ci fossero delle, delle prove, ecco, talmente forti in un qualche modo da superare, che veramente eh, in questo momento ti rendono super realista, anche a livelli drastici, ok? Proprio nel modo di pensare. Okay, ti stanno venendo delle idee qua, a livello di energie per questa variante anche mo crudeli secondo me per certi aspetti eh? e, perché ti rendi ti fanno rendere conto che guardate nel, dentro di te sono cambiate certe sicurezze certi modi anche di concepire la tua sicurezza la tua zona di comfort le tue abitudini le tue radici sono cambiate qua mi parlano è come se ci fosse dentro di te, guardate, una grandissima idealizzazione, ok? Un grandissimo sogno, ecco, proprio fortissimo, di sentirsi a casa, sentirsi bene, eh, ok? Ma che comunque al momento non rispecchiano più quello che stai vivendo. Eh, non, non è più ciò di cui hai bisogno, è come se si stessero un po' cambiando le... La, la, i pensieri ecco, e vorresti andare verso qualcosa di più grande ovviamente di più espansivo che veramente dà veramente tanto di più quindi avvicinarsi come si dice quanto più possibile a, al proprio destino al proprio, al proprio destino mi viene da dire sì e ragazzi oggi ho deciso di fare era un po' improvvisato questo video ok è infatti è durato un po' un poco è stato giusto un refresh e io continuo con i consulti personali se non avete risposta vi risponderò datemi un po' di tempo perché le energie sono quelle che sono e, e per il resto poi lo sapete sempre ci vediamo prossimamente no? con i prossimi interattivi, se avete bisogno non mi vedete per caso potete scrivermi anche per email, la trovate in alto a destra nelle informazioni oppure comunque io ogni tanto lo scrivo anche in sovraimpressione comunque sopra la lista dei commenti eh, vi do un grandissimo abbraccio e un bacio a prestissimo ciao a tutti